Io sono Simone Bertin, sono agente di Polizia Municipale, sono assegnato al reparto di Portapalazzo. Io mi occupo di area pubblica principalmente, quindi di mercato, di questo grandissimo mercato Uh, di tutte le sue contraddizioni ovviamente e di tutti su i suoi virtuosismi perché ce ne sono davvero molti. Il prototipo della giornata lavorativa del, del vigile che si occupa di area pubblica avviene, può avvenire o tra le 6.30 o tra le 8.30 del mattino quando avvengono uh, le spunte mattutine e quindi quando c'è l'assegnazione dei posti agli operatori che chiedono di poter lavorare ordinariamente tutti i giorni e che non hanno una concessione. E poi partiamo con l'assegnazione di questi posteggi, facendo un percorso a zigzag tra le file. E questo ci, ci crea per forza di cose eh, una consuetudine con questi operatori di mercato eh, che, che dobbiamo, dobbiamo costruire nel tempo, anche un rapporto molto fiduciario. E anche un rapporto che diventa alle volte difficile, per cui ci sono degli operatori che arrivano dalle altre, da, da qualsiasi parte del mondo e che fa di fatto difficoltà anche a relazionarsi impara la, la, la lingua in tempo reale eh, relaz relazionandosi con noi, relazionandosi con i clienti, relazionandosi con i propri connazionali che fanno un po' da, da tramite. Questo è un punto d'approdo, eh, è un luogo d'incontro, lo è, lo è sempre stato, lo, lo è stato 60 anni fa appunto. È un luogo dove, dove vi è marginalità sociale, dove, dove ci sono difficoltà e queste difficoltà vengono, vengono filtrate e determina poi una sorta di piccolo trampolino di lancio per chi, per chi prova a riscattare se stesso, per chi arriva da condizioni disagevoli, di difficoltà. Abbiamo registrato esperienze che sono le più disparate, quelle che sentiamo per televisione, quelle che ci raccontano i media, no? i migranti, i ragazzi che prendono il barcone e che fanno questa traversata lungo il canale di Sicilia rischiando la vita e vedendo i congiunti che effettivamente, quelli che erano lì di fianco a loro, uh, morire. E noi non facciamo altro che cercare di aiutarli, sostenerli, uh, creando di impostare in loro una sorta di mentalità che uh, possa recepire delle regole che non erano le loro, no? Ci sono delle, delle, delle comunità che sono molto più espansive per tradizione per cultura. Eh, molto spesso questo genere di, di impostazione, declinazione mentale e psicologico tende a confliggere. Noi siamo in mezzo, eh, ma devo dire che comunque quando si arriva qua ci, ci si predispone, predispone all'apertura. No? Gli utenti in generale io credo non abbiano un riscontro straordinariamente positivo della mia categoria. No? Bisognerebbe cercare di stemperare questo pregiudizio perché noi al di là degli aspetti sanzionatori che fanno parte anche del, del, del nostro mestiere, va rivendicato a tutti gli effetti, tentiamo appunto di, di avere un approccio che sia un approccio che viene definito anche di prossimità, di aiuto, di sostegno. Con loro lo facciamo in, in una maniera probabilmente più, più, più forte, no? con una consapevolezza di più perché c'è una necessità in più, però tendo sempre di, cerco sempre di, di avere un approccio che sia imparziale nei confronti. Di tutti. Il ruolo dell'agente di polizia municipale secondo me è anche questo: quello di, di, di avere questa capacità di relazionarsi, di far da filtro tra l'amministrazione e il territorio, cercare di, di essere anche la faccia, se possibile, eh, gentile, disponibile, il trade union tra l'amministrazione e il territorio. Proviamo a fare questo. Io provo a fare questo perché è un lavoro che mi piace e mi ha dato questa opportunità straordinaria. Ecco per qualsiasi tentativo di, uh, di, di cambiamento il coinvolgimento di chi vive il territorio è fondamentale quindi il coinvolgimento degli operatori il coinvolgimento degli abitanti eh, le operazioni che tendono a, cadare, a cadere dall'altro secondo me sono un po' sterili non vengono digerite, non vengono recepite dal territorio diventano delle cattedrali nel deserto bisognerebbe determinare di più apertura verso chi il territorio questo è un territorio difficile è un territorio paradossale, no? È un territorio che, appunto, vi dicevo, contempla al, al suo interno tutta una serie di contraddizioni. Queste vanno gestite. Non basta solo la riqualificazione materiale degli spazi, ok? Bisognerebbe cercare di riqualificare le coscienze, se possibile. È un tentativo anche dal punto di vista civico più elevato, no? Di educazione alla cittadinanza, se possibile. È innegabile dirlo, cioè, questo è un luogo di illegalità comunque diffusa, no? di contraddizioni. No? Quando, quando mi chiedono dove lavoro, mi dicono, dico che lavoro a Porta Palazzo e mi dicono: ah, mi spiace. Io <ride> invece sono entusiasta. Gli operatori un po' cercano di, di, di, di sanzionare a loro modo coloro che passano per il mercato e tentano di, di borseggiare gli avventori, devo dire che loro fanno una serie di filtri al di là della nostra presenza perché il borseggiatore, alla presenza del vigile, dell'operatore di, di polizia o del carabiniere, il borseggiatore tela, scompare velocemente, loro li riconoscono a distanza e fanno, fanno questo genere di, di, di, di presidio, no? A tutela di chi c'è perché sennò poi è controproducente, diventerebbe controproducente anche per loro. fine settimana abbiamo decine di migliaia di passaggi, la piazza diventa un imbuto. Un avventore che si reca presso Portapalazzo sicuramente deve mettersi l'anima in pace, un automobilista dovrebbe probabilmente optare per i mezzi pubblici, è un punto di fatto, perché diventa contraddittorio arrivare qua e pensare di poter ripartire velocemente, perché bisogna perdere tempo a trovare parcheggio, eh, se no poi ci si lamenta del fatto che i vigili sanzionano e la logistica che c'è intorno a una grandissima piazza, è al mercato all'aperto più grande d'Europa. Non può essere un um, un, un momento estemporaneo, quello della frequentazione di Porta Palazzo e poi giudicarlo. Porta Palazzo va vissuto comprendendolo, nel senso che non si può salvare tutto, non si può demonizzare tutto, ci sono delle dinamiche che andrebbero comunque sanate da questo punto di vista. Porta Palazzo è fantastica, uh, non si può dire neanche questo, non si può dire neanche questo, eh, non, non, non è fantastica ma è, è incredibile, ecco, perché davvero rappresenta contraddizioni, paradossi, ossimori che, che vanno vissuti. Sembra un porto in una città che il mare non ce l'ha ed è una sorta di proiezione verso, verso il Mediterraneo, verso il Maghreb, verso il Sud Italia. Io spero che questo lo mantenga perché la sua caratteristica fondamentale è che la rende straordinaria.